Vedi, EBC, questi sono i dischi anteriori, eh, non sono maggiorati, non è un impianto maggiorato perché EBC per la R53 non lo fa Comunque sono più spessi, più pesanti, puntati, che hanno un'estetica molto bella come se fossero forati, ma baffati, quindi mantengono l'integrità. Queste sono le yellow stuff, le pastiglie per il posteriore, mentre per l'anteriore ancora non sono arrivate, saranno blu, che sono un po' più performanti per quanto riguarda il discorso pista. Guarda che molle, blu come quella della tazza mia di Superman l'assetto è stato tarato appositamente per me a uno stile più da rally okay? buche, strade sconnesse tenuta di strada ovviamente in curva anche per il discorso pista e ultimo ma non ultimo di fondamentale importanza queste, questi tubi in treccia si usano perché poi l'olio va in temperatura e, e il fine corsa del, del pedale non c'è più praticamente sembra che vai a vuoto invece con i tubi in treccia cambia un po' tutto poi vi spiego meglio nel prossimo episodio pulito tutto, l'assetto non è più qui, l'ho preso da un'altra parte. Dove l'ho preso? Eh, Vi ci porto. Quando sono entrato là dentro sono impazzito perché c'era di tutto di più, macchine sul ponte, macchine molto interessanti. I miei freni, il mio assetto Bilstein che è stato tarato proprio secondo i miei gusti e le mie esigenze e ho goduto tantissimo. Ve lo devo far vedere perché io devo condividere tutto con voi. Vedi la velocità. E da qua in su e l'estensione sì. e da qua in giù vedi la compressione poi all'interno di quel posto lì c'era una macchinina molto molto interessante che non ho potuto non provare cambio ciae racing short shifter una bomba Bellissimo il mio nuovo studio, un po' riverberato, per garantire un pochino più di intrattenimento mancano ancora le tende messe quelle il suono mm, sarà perfetto, perfetto come l'assetto Bilstein B14, B16 nice. Che ne pensi Jack? Mm, ti piace? Yes. La fama lo precede, poi io provai la Nissan 370 di Sebastian che portava assetto Bilstein e mi sono trovato davvero bene canto della Sirene, e la Iaris che vedremo tra poco sempre con l'assetto Bilstein che andava benissimo e alla fine mi ha convinto per compressione e lì hai diversi scatti per regolare la taratura in pista è una bomba ragazzi per quanto riguarda gli ABC, le Yellow Stuff e le pastiglie blu eh, quindi blu Stuff, non lo so, lo, le monteremo, le proveremo insieme, vedremo come sono, come vanno e... Mm. Mettiti le cuffie, ne vale sempre la pena con me. Buona visione. E non ci arrivo, non ci arrivo. Tante, tante buche dalle mie parti uh -huh. e non la utilizzo tutti i giorni la macchina però comunque se pensassimo a un assetto un po' più da rally sì. sarebbe una cosa gradita sì. possiamo tarare l'assetto a posto per te con una taratura rally sì. che però nell'utilizzo può ti dare non ti spacca troppo la schiena certo. però poi in pista puoi andarci a divertirti quando entro in curva si aggrappa eh, sì. Dovresti forse una volta fare un test comparativo con l'assetto di serie e con questa qua, perché l'assetto di serie non ci ha convinto molto. Sì, questo adesso è regolabile in altezza, abbiamo anche assetti regolabile in taratura con un manettino, due o più cioè certo. varianti, poi dipende che cosa uno vuole avere. Uh -huh. Però eh, su tutti gli assetti nostri si possono fare le tarature specifiche per il cliente per uno che vuole avere qualcosa più personalizzato e più, eh, sì, costruito, più adatto al sì. suo utilizzo E il suo stile di guida e anche per dove andrà a guidare giusto, in strada, in esatto pista. questo è un assetto standard? al momento è standard, come okay. viene fornito dalla casa Bilstein. loro fanno tante prove anche in pista, strada e provano a fare un assetto che va bene al 90% dei dei casi. Utenti okay. casi. Però poi ci sono quei 10% che vorrebbero avere qualche cosina in più. Certo. E per Fanno quello perfezionare. e per quello ci siete voi. Ottimo. Ti do una mano, posso? Prego. prego. <ride> <ride> Facciamolo vedere. Madonna, sto godendo, sto godendo, già godo. Sì. Oh mio guarda anche come si presenta, è bellissimo. Wow, questi sono gli anteriori. Si, sì? sono tutti monotubo col stello gross, grosso. Faccio vedere. Vedi che hanno tutti già in stelo da 40 mm. Sì. Che poi soprattutto per fare pistate o così è molto meglio perché anche se si, su, se, si riscalda non perde l'efficienza. Certo. Oh, ok. Wow. Sai che è anche molto bello nei, nei colori? Sì. Dice l'occhio, vuole la sua parte. Sì. Con questo, diciamo... eh, siamo più che soddisfatti. Devo dire: colori azzeccati, veramente bello da vedere. Sì, questo sì okay. è un ammortizzatore posteriore, sì? e poi dopo possiamo aprirlo e fare la taratura all'interno proprio per te. Bene, qua puoi vedere un ammortizzatore aperto. Mm -hmm. eh, nel tuo caso, adesso è un ammortizzatore a taratura fissa simile a quello. Però all'interno trovi tutte queste valvole, un pistone lavorativo, dado e con queste valvole te fai la taratura sull'ammortizzatore. Poi ci sono certi ammortizzatori con stili all'interno come questi dove vedi due manettini sì. dove puoi regolare attraverso qua dei passaggi eh, l'estensione e la compressione separatamente. Ok. E qua, poi con queste lamelle, facciamo la taratura giusta per la tua macchina, sì. che hai un certo comfort, uh -huh. e poi divertirti in pista. ok Normalmente in pista parliamo con gli ingegneri e con i piloti, e poi, a base alle informazioni che loro ci danno, noi adeguiamo le valvole giuste per avere su certe frequenze le forze giuste per la macchina. Uh -huh. Per esempio, su certe curve, il rettilineo. Le deve essere abbastanza morbido così per copiare tutto bene però poi sul cordolo deve assorbire anche bene il cordolo e tutto quanto e per quello tra compressione e estensione deve essere sempre un giusto penso che lavora tutto bene insieme come per esempio ti posso dopo far vedere i grafici come lavorano andiamo a vedere il grafico sì. Prego. qua in questa direzione te vedi la velocità e da qua in su è l'estensione sì. e da qua in giù vedi la compressione sì. di un ammortizzatore. E cambiando, cambiando valvole, te riesci a gestire la alta e bassa velocità e adeguare l'ammortizzatore in un modo che lavora bene sia nei curvoni veloci sia sui cordoli. Questo è il banco prova per gli ammortizzatori con cui andiamo a rilevare tutti i valori dell'ammortizzatore. Cosa fa, a che velocità, in che condizione? Adesso, qua, misura le velocità lenti al momento, che per esempio sono su rettilinei, in curve abbastanza lenti, dove non c'è tanto movimento dentro. Mm. E adesso, pian pianino, sta, stanno salendo le velocità, che per esempio raggiungi su un cordolo, su curve molto brusche, dove sterzi tantissimo. Quindi questo è proprio uno stress test a tutti gli effetti, quindi simula le condizioni di una pista, come nella realtà? Sì, possiamo simulare le, le, ogni condizione in pista e anche rilevare le forze su ogni velocità che ha l'ammortizzatore. Esattamente in questo momento cosa sta facendo? misura la pressione gas e l'attrito sull'ammortizzatore. Adesso parte col programma che fa più step, più velocità e rileva poi sopra la forza. Io comincio a scartare, eh. No, fai così. Sì, queste scatole le hanno chiuse bene, che c'è una pure che si aprissero. BC. Sì, allora, questi sono i dischi che abbiamo messo, eh, che possiamo mettere sulla mini, sulla tua mini, diciamo, stradale, ma con cui puoi anche andare in pista. Allora, eh, abbiamo pensato, siccome la EBC ha diverse mescole, sì. eh, mescole, diciamo, per, per diversi usi che ci sono, ci sono sia quelli, per uso stradale diciamo come quelli a ricambio sono quelli che frenano che, che fanno poca polvere per esempio per quelli che non vogliono aver sporcato mai il, il cerchio sì. o se no ci sono sia le pastiglie da racing che puoi usare veramente da pista o per esempio quelle più vendute a livello proprio mondiale lo dico anche che la pastiglia sportiva più venduta a livello mondiale è la yellow staff la pastiglia gialla e questa qua è una pastiglia stradale sportiva omologata R90 che puoi usare anche per tutti i giorni nei passi di revisione non c'è nessun problema mm. e eh, frenano meglio di quelli originali diciamo okay. vanno bene per qualche pistata ma logicamente niente di estremo non è la pastiglia racing diciamo anche right. lì sulle pastiglie devi sempre trovare un compromesso non puoi avere la, la pastiglia più eh, confortevole che c'è che non fischia che non fa niente e, ma allo stesso momento frena da dio che fai 10 turni o 10 giri e, full attack diciamo certo. in pista questo quindi è un buon compromesso un buon fare compromesso entrambi. che fai ogni giorno la tua strada che vai a lavoro e così via che, che fischia quasi niente ci sono alcuni modelli dove fischiano eh, ma quando vai in pista va anche molto forte o come qua da noi che sono i passi che vai su molto forte in su ma anche in giù tengono abbastanza bene ma poi come detto una cosa estrema quando dici che vai a fare il time attack o fai dei, dei track più, più duri servono altri per stile lì per esempio abbiamo l'ABC RPX che vanno molto forti, ma quelli veramente fischiano o gattano proprio il disco per uso quotidiano. Eh certo. Per quello si deve trovare sempre anche lì il compromesso giusto. E questo è quello giusto per me. Esattamente. Vediamo il disco. Questo è il disco, eh, anche lì BC ha diversi dischi, diciamo, con diversi design. Eh, questo è quello anche più venduto, è il groove disc, che vuol dire che è baffato e puntato. Non è forato, è eh, perché loro dicono che cambia, diciamo, la proprietà della... Um, del, del materiale e per cui loro lo puntano solo che è sempre il design che sembra come forato ma non eh, incide sulla eh qualità del, dell'acciaio diciamo e anche diciamo eh, mantiene, verniciato mantiene l'integrità non è forato ma col, col design così è anche più bello da vedere esattamente e in più loro lo vaniciano così che non prende ruggine nel mozzo e eh, questa è una cosa perfetta perché odio vedere... È il una macchina aruginito. bellissima, è un cerchio bellissimo, forse 5 razze e poi vedi sotto il mozzo no, arruginito, no. non è bello. Questo va, va via, logicamente, la parte di attrito e via. E penso per, per il tuo uso, insieme ai tubi in treccia, certo. eh, che sono molto importanti, anzi io dico eh, tante volte il tubo in treccia è forse la cosa più importante, perché qua ti rimane sempre la frenata perfetta lineare, anche quando si scal scalda, si scalda mm. e non hai zero di problemi. Per esempio io sulla Iaris che usiamo per il time attack, anche la Cayman che ho usato nel campionato Porsche, diciamo GT Tristi, eh, ho fatto 12 giri a Francia corta con un giro di, di raffreddamento, mai ho avuto un problema di, di failing per esempio, è molto bello perché il tubo in gomma si dilata. E per cui la frenata è sempre un po' diversa invece col tubo in treccia eh, rimane sempre uguale e molto precisa diciamo. Il tubo Perfetto. in treccia è una cosa bella non costa tanto siamo sui non so, 150 euro 170 euro dipende da macchina a macchina sia per davanti che dietro e hai una frenata molto molto migliore è bello un bel prodotto. Joe io penso che l'assetto e la frenata della macchina vengono prima dei, della potenza no? tutti tendono a, ad aumentare i cavalli e poi dopo non non ragionano sul fatto che poi la macchina non gira, non frena. Quindi questo è il posto che racchiude un po' eh, questo discorso, la qualità di un buon assetto. Eh, sì, eh, diciamo, noi vediamo spesso che gente spende veramente tanti soldi, migliaia di euro di, di aumentare i cavalli, e poi trascina un pochettino l'assetto, diciamo. E io però, ho visto pochi che hanno guadagnato, Secondi, diciamo con l'aumento di, di potenza, ma col, con l'assetto buono riesci anche a mettere giù tutti quei cavalli che hai. Eh, per quello, la Pirelli ha anche detto: Power is not without control. E noi vediamo quando facciamo un assetto buono alle clienti che avevano forse prima un assetto così medio, diciamo, eh, che dopo di che ci ringraziano perché hanno veramente guadagnato decimi, se non secondi, sul chilometro eh, con un assetto buono. tanti perdono o dimenticano un po' la messa a punto sull'assetto, diciamo, si concentrano troppo su altre cose, sulla, sul motore, sulle gomme e così così via, e l'assetto viene un po' trascinato, perché manca forse un pochettino la cultura in certi settori, eh, ma se ti concentri un pochettino lì, eh, fai veramente dei bei tempi. Per eh. dire l'esempio della, della Porsche, il Cayman che, che uso quest'anno nel campionato GT3isti, ho usato un GTS e a Imola, per esempio, ho fatto 1.57 okay. Per esempio, le GT3 girano in 55. Per dire, un Cayman diciamo, che compri a 60.000 euro, per esempio, usata, eh, sei giri due secondi più lenta che una GT3 che costa, non so, 140.000, eh, sì. 120.000. E, e quello l'abbiamo fatto perché abbiamo fatto sì, la macchina è già buona di, di base, ma con i nostri prodotti che Messo come l'assetto con il bilanciamento, il setup, convergenza: che c'era, abbiamo raggiunto dei buoni tempi in pista. Sì. Quasi paragonabili a una macchina che vale il doppio, uh, si sì, esattamente Grazie. su sport hai 30% davanti e 70% dietro. Per cui adesso vediamo se hai un po' di sopra sterzo. Ehi hey Jack, sai perché ho scelto l'assetto Bilstein? Spero di aver dato una risposta tecnica in questo video Quella pratica ve la darò domani nel video della Yaris GR Che monta questo cambio CAE con short shifter Sempre qui sul mio canale Officina del pilota Ragazzi, vi dovete iscrivere assolutamente Vi lascio un bel link in descrizione Di tutta l'attrezzatura che avete appena visto in questo video vero? pastiglie yellow stuff, pastiglie blu stuff ancora se non sono arrivate ma va bene B14, B16, assetto bista in tubi in treccia e dischi non maggiorati e BC per la Mini Cooper SR53 so che siete in tanti voi ministri mi scrivete su Instagram, ho fatto comprare più Mini Cooper SR53 io che la Mini stessa vabbè si fa per dire comunque ragazzi tornando alla yaris gr la vedremo in azione con l'assetto bilstein sappiate che questa macchinina davvero molto interessante ha partecipato alla categoria pocket rocket del campionato time attack 2021 arrivando prima posizionandosi al primo posto nella gara del Mugello e di monza che non è che non è poco e noi ragazzi vedremo l'assetto in azione anche sul mini ovviamente lo devo montare e poi faremo il test drive a sette freni vedremo tutto tu nel frattempo visto che siamo sotto le feste fammi un bel regalo iscriviti sempre a questo canale qui Sono un cretino. e lasciami un commentone un mega like. il like è importante attiva la campanella e iscriviti al canale noi ragazzi belli miei ci vediamo domani.